Vi voglio presentare. Plotagon è raggiungibile dal sito http://plotagon.com. Eh, Serve per realizzare storytelling. È disponibile nella versione Story, Education e Studio, la versione gratuita è Story. Adesso ve lo voglio presentare. Che cos'è Plotagon? È rea realtà aumentata se si utilizza per aggiungere contenuti e spiegazioni. Si interpreta un avatar 3D in rappresentazione virtuale per raccontare una storia storytelling animata. Si creano il proprio personaggio e i propri interlocutori. Si sceglie un setting per la storia. A cosa serve Plotagon in didattica? Serve per interpretare e cercare soluzioni ad una situazione, ad un argomento difficile, può essere utile per spiegare qualcosa, per lanciare un tema, per creare domande, per raccontare un evento. Progettando più personaggi si utilizza il dialogo vantaggioso per ottenere risultati attraverso la discussione e l'assunzione di eh, punti di vista alternativi. Cosa faccio per usare Plotagon? Scarico l'app per mobile, o per Android o per iOS, scarico il programma su PC o Mac, progetto una conversazione tra personaggi. Come funziona il dialogo? Il dialogo si basa sulla parola scritta che viene recitata dai personaggi e si può aggiungere il linguaggio non verbale attribuendo sentimenti ed espressioni ai protagonisti della storia. Un problema per la lingua diversa dall'inglese c'è cioè, eh, perché eh, ha una traduzione in linguaggio me meccanico e non sempre corretta. Meglio scrivere i dialoghi in inglese, così gli alunni si esercitano con questa lingua. Come vi dicevo, le versioni di Plotagon sono mm, la Protagon Story, Protagon Education e Plotagon Protagon. Eh, studio ora andremo a vedere eh, a protagon story prima vi faccio vedere come scaricarlo sul vostro pc una volta che vi siete collegati al sito andate in story che è eh, quindi l'applicazione gratuita e eh, facendo scorrere la pagina vi trovate nella sezione del download potete scaricarlo da qui per mac per windows o ehm, l'app per eh, ios o l'app per android io ho scaricato l'applicazione per windows e adesso ve la mostro clicco sulla ehm, cinepresa che trovo al centro eh, vado in eh, eh, qui trovo tutti. Eh, di plot che avevo già creato vado in uh, uh, create new plot mi dice di scegliere una scena non sono molte mh, quelle disponibili nel free scelgo uh, il caffè la prima mi dice di scegliere mh, il carattere che è posizionato in the left Scelgo come carattere personaggio Lizzy e poi scelgo un altro carattere o personaggio che è Jessica. I due personaggi sono in piedi, li voglio far sedere, quindi mh, clicco to the left at the counter per Lizzy e eh, eh, clicco mh, nella tendina che esce il table left. E per jessica e jessica la posizione e jessica la posizione tu eh, seduta e table right come vedete due personaggi su, di fronte l'uno all'altro inizio il dialogo e mm, il, il, il primo personaggio che parla è jessica metto jessica le eh, attribuisco un, un atteggiamento ad esempio happy, sai, e eh, scrivo che cosa eh, dice eh, Jessica Ok, ora aggiungo un, eh, dialogo, un altro dialogo questa volta parla eh, Lizzy Uh, mi sostituisco Neutral con uh, un, um, uh, un atteggiamento, ecco, e uh, scrivo il dialogo che cosa uh, ci racconta, uh, che cosa dice Rizzi. Aggiungo un altro dialogo, faccio parlare Jessica, cara, eh, caratter Jessica, le do eh, un, un atteggiamento, scrivo il dialogo, che cosa dice eh, Jessica. Adesso aggiungo un altro dialogo scelgo Lizzi, oppure le do un un, un atteggiamento, vediamo che cosa face palm, e eh, scrivo che cosa dice Lizzi. Ora posso scrivere eh, un testo, è un test plate, mm, entro eh, eh, questo test plate mi può servire per introdurre una parte del dialogo oppure mi può servire come a titolo stesso dello storytelling che sto eh, progettando. conversation between two philosophy teachers e io uh, lo voglio spostare all'inizio del mio storytelling. Okay. E posso scegliere un'azione, ad esempio un'azione, scelgo il carattere, ad esempio Jessica, e l'azione che ha su Lizzy ad esempio faccio la carezza poi posso inserire un sound e scegliere il sound effect potrei mettere birds e questo lo posso spostare dove voglio mettiamolo qui lo posso lasciare lì anche se volessi poi eh, scelgo la music, ma la voglio posizionare al, all'inizio, eh, eh, quindi mm, eh, scelgo la musica e tra quelle che ah, mi eh, propone scelgo il mission, la sposto ancora di sopra prima del titolo. E adesso vediamo il risultato. Tomorrow my students will work in groups. I have already shown them a video stimulus and I have assigned some questions for work at home. On what topic are the students working? They are dealing with the critique of magical alchemical knowledge in Francis Bacon. Already, knowledge from Bacon is progressive science. Experimental knowledge, it is not private knowledge or investigation. Ecco come vedete è andato a buon fine la progettazione. Ora vado a eh, nella barra del render eh, a, eh, a fare il rendering del video e a eh, quando salvo il, video, eh, il file del video mi eh, propone di esportare con i sottotitoli il video oppure di esportare senza eh, sottotitoli in un eh, file esterno, eh, esportando i sottotitoli in un file esterno oppure di esportare senza sottotitoli. Scelgo con i sottotitoli. E adesso mi va a fare il rendering per poi permettermi di fare il download in mp4 del, del file. Ecco. Aspettiamo un attimo, me lo dà da salvare e lo salverò come eh, conversazione. Conversazione insegnante. Ok? e quindi con Dan ho la possibilità di finire, ultimare il mio lavoro. Ecco, vi eh, saluto, vi eh, auguro una buona serata e spero che eh, vi sia piaciuto questo eh, tutorial.